1871 Il Cairo, prima assoluta della ida di Giuseppe Verdi 1927 Nasce Pio La Torre 1491 Nasce Inigo Lopez de Loyola, meglio conosciuto come Ignazio Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. La tregua di Natale, 36 ore di pace lungo le trincee della prima guerra mondiale.